C'è un tesoro di tutte le nostre esperienze più grandi, per in dire, di cui ci siamo sentiti più eh, piccoli di fronte a quello che avevamo davanti e, e cerchiamo di fare una bella performance, eh, di suonare bene i nostri pezzi e di presentarci al meglio. Finché Abbiamo fatto una bella prova, abbiamo fatto i pezzi e sono pronto. Finché non arriveremo giovedì sul palco a trovare i suoni e gli strumenti su quel palco. Eh, possiamo solo immaginare ovviamente come ho detto prima immaginando non riesco a dormire quindi vediamo come va sarà probabilmente il concerto più breve della nostra vita <ride> Che senso? a livello di percezione Ah okay, okay. va tipo 30 secondi <ride> dopo aver finito ci renderemo conto conti ma è vero, è successo davvero mamma mia ieri volavo <ride> per tutto il giorno tra appunto come ho detto prima urli, pianti, insomma ho fatto fatica a realizzare ancora tutt'oggi, devo dire che questa mattina mi sono alzata e avevo un attimo di, di botta diciamo, dalla notizia. E... Sicuramente giovedì quando saliremo sul palco per fare il sound sarà non oso immaginare l'emozione che proveremo con palco di vasco. Penso che non avrei mai pensato nella vita di poter salire su un palco così grande, quindi grazie veramente che gli ha reso possibile. Eh, sto cercando un po' di... di medesimarmi nel momento, però penso che un palco arriverò lì tutta altra cosa, non è una cosa più grande fuori. La nostra normalità. Ci godiamo il momento. È stata una volta di adrenalina assoluta, è stato bellissimo, poi ho iniziato a impazzire il telefono perché arrivavano messaggi ovunque, è stato bellissimo, è, stato, è stata un'emozione fortissima e tuttora anche poi, la notte si impiega un po' di orette per addormentarsi, è bellissimo. È bellissimo. E cerchiamo di dare il nostro massimo e poi... Qualche altra data, che sarà possibile fare, no, dobbiamo avere ancora la conferma di quale, quale data e, e poi insomma saliremo con lo spirito giusto. Sicuramente, con eh, Penso che realizzeremo proprio venerdì, quando boh, avremo so, 10.000-120.000 100 persone. Prima di salire su quel palco, capiremo. È ancora tutto incredulo, <ride> roba, è proprio oltre la nostra immaginazione, è la prima volta in nostra immaginazione, cioè da Spotify a 3.000, cioè che abbiamo 3.000 ascolti e dopo arriviamo lì che ci sono 120.000 e boh e abbiamo proprio la più pallida idea di quello che succederà. Siamo rimasti sorpresi. Sì, sì. Io piango. pianto. Giusto. <ride> Io stanotte ho dormito foto. Quindi... E' eh, così. Quindi emozionante. No, vediamo ancora bene. Emozionante ma anche soddisfacente. Se fate voi 25 anni. Perché vuol dire che quello che stiamo facendo ha un senso, la nostra passione... Funziona, nel senso che riesce anche ad arrivare a delle persone fino che una cosa ci gratifichiamo. Neanche quello che ci mancava in realtà, perché comunque proponevamo le nostre cose, ma non riuscivamo mai a fare quel salto, magari nazionale, che questo evento ci ha dato la possibilità di fare. E il fatto che siamo stati capiti effettivamente finendo per i primi sei ci ha tanto orgoglio, comunque, siamo presi bene. La cosa più emozionante sarà vedere il feedback del pubblico alla fine di una, di una canzone, alla fine dell'esibizione in generale. La capiremo se veramente possiamo fare qualcosa, se possiamo veramente fare il salto di qualità che noi speriamo di fare. Sono un e la possibilità di suonare su un palco così grande, oltre ad essere una vetrina, è anche un'esperienza personale che ti fa crescere, sia come artista che proprio come persona, ti dà sicurezza e quindi sarà veramente un evento importante per noi come band e come artista lo trovo giusto che un artista importante come Vasco dia spazio e opportunità a dei giovani che vorrebbero fare musica, magari non come lui, perché è unico, però che vogliono comunque affacciarsi in questo mondo della musica che è un mondo difficile, che è fatto di sudore, di, di serate passate in sale prove a a riprovare, a riprovare brani a gettare per terra un poi sacco dipende. di buchi nell'acqua e quindi è veramente è un messaggio di speranza e, e vogliamo veramente crederci quindi grazie a Basta.